Da un po' di tempo a questa parte si parla di evidence practice based, senza voler entrare nella disamina di quello che, che significa questo termine, di che cosa si tratta nello specifico, diciamo che si è vista la necessità per diventare dei terapeuti migliori di monitorare le proprie terapie, il proprio modo di lavorare, di ricevere dei feedback su ciò che funziona, su ciò che non funziona, per andare poi ovviamente a aggiustare questi e a mettersi in linea. Si è visto che non basta semplicemente l'esperienza, terapeuti con molti anni di esperienza non sono necessariamente più bravi di, terape di terapeuti con un'esperienza migliore, e invece sembra che appunto terapeuti che riflettono molto su ciò che funziona e ciò che non funziona nella propria pratica e che magari lo fanno anche monitorandola, sembrano ottenere dei risultati migliori. Uh, se ti interessa questo argomento, più in una specifica, soprattutto da un punto di vista di ricerca, c'è questo bel libro, Feedback Informant Treatment, recentemente uscito per l'American Psychological Association, però come puoi fare, vediamo un pochino qui, per monitorare il tuo lavoro in una maniera molto agile se sei, se sei un clinico. Lo farei in tanti modi, perché dicevo ci sono tanti strumenti, ma due in particolare sono alla portata un po' di tutti. Uno è carta e penna. Carta e penna nel senso che con un questionario anche molto semplice. Ce ne sono due, l'OSR e l'SR. SRS di Duncan e Miller ti permettono in 5 minuti davvero di eh, monitorare come è andata la tua, la tua seduta chiedendolo direttamente al paziente all'inizio della seduta e alla fine della seduta in questionario, 5 domande da valutare su una scala visuale devi mettere una X su diverse dimensioni 5 dimensioni si fa in 5 minuti è molto utile un altro metodo invece è quello di Chiedere dei feedback, chiedere dei feedback durante la seduta. Chiedere dei feedback durante la seduta significa proprio chiedere più volte al, al, al paziente se siamo in linea, se stiamo seguendo effettivamente quello che lui si aspettava di seguire, se l'obiettivo che lui voleva raggiungere è quello che ci, siamo, che ci siamo dati, se stiamo secondo lui in rotta, se quello che stiamo facendo è utile, se alla fine della seduta questa domanda si può fare, pensa di avere delle risorse Uh, grazie all'estituto appena fatta per affrontare i giorni che verranno, quali queste sono e come potrà affrontare le difficoltà, se c'è qualcosa che secondo lui abbiamo fatto che è stato molto utile per lui, o se c'è qualcosa che abbiamo fatto che magari non è stato molto utile, così andiamo a toccare anche l'aspetto dell'alleanza. Non abbiate paura di mettervi in una posizione di one down, di ascoltatori, cioè in una posizione dove chiedete al cliente uh, di aiutarvi a migliorare come, come terapeutico, e quindi se c'è qualcosa che secondo lui voi potreste fare meglio. Se il paziente vi dice, sai, in quel momento sono mi sono sentito poco ascoltato, in quel momento ho avuto la percezione che stessi il tuo obiettivo e non quello che volevo io Insomma, se vi esprimono qualche critica in questo senso non abbiate paura a ringraziarlo per quello e a aggiustarvi per quello anziché tacciarla di non so meccanismo di difesa resistenza negazione razionalizzazione o quello che vi pare cerchiamo di adattarci a quello che il cliente in quel momento ci sta dicendo in modo da creare un'interazione che sia più proficua e più terapeuticamente efficace ecco questo è un altro modo fatto degli esempi molto veloci, magari ci farò un video un po' più lungo e specifico su questo per chiedere dei feedback e migliorare il proprio modo di fare terapia. Se ve ne vengono in mente altri mettete nei, nei commenti, ne parliamo un pochino e vediamo diventare tutti dei terapeuti migliori.